Peggy18 Siamo nel cuore della città, non fare casino. Ricevuto. Soap, irrompiamo. Irruzione. Via la luce. Bravo 6, silenzio radio. puoi aprire il fuoco.